Ciao, ci ritroviamo con questa animazione di queste tre foglie isolate che sono tutte all'interno di un unico oggetto grease pencil che si chiama ancora straw ma che potremmo chiamare foglie. Abbiamo inserito il loop tramite il modifier time offset e custom range e ehm, ora che abbiamo tutti questi keyframe di animazione dobbiamo ricordarci che se andiamo in Edit Mode a cambiare qualcosa, lo faremmo solo su un singolo fotogramma. Eh, cerco di spiegarmi. Se vado in Edit Mode e per esempio seleziono tutti questi elementi e li sposto leggermente, ora l'ho fatto nel primo fotogramma, ma dal prossimo vedete, tornano dove erano prima, perché tutti questi sono definiti come nuovi disegni diciamo e quindi nel primo ho fatto questa differenza e negli altri non c'è. Adesso ho fatto un po' di annulla per ripristinare tutto. In questi casi io vorrei fare delle modifiche su tutti i keyframe e in questo caso viene comodo questo tipo di editing che si chiama multi frame quindi vedete edit strokes from multiple grease pencil keyframes at the same time keyframes must be selected to be included quindi se io premo multi frame e seleziono qua giù questi keyframe vedete anche che proprio mi appaiono tutte le diverse posizioni se tolgo questo tasto non, non ci sono più, quindi queste sono tutte le variazioni. A questo punto se io seleziono questi segni e li sposto leggermente, quindi per esempio qui, ecco che l'ho fatto su tutti i keyframe e quindi eh, sono riuscito a editare tutte le varianti diciamo in ogni keyframe di questa foglia. Quindi ricordiamoci di questa piccola differenza eh, e, de e dell'utilizzo del multiframe. Vale anche per altre cose, se torno in draw mode perché per esempio voglio cambiare un pochino colore appunto, eh, non so, dare anche un pochino di verde a questa foglia, eh, se io adesso qui lo faccio, adesso qui c'è del verde ma vedete negli altri fotogrammi questa cosa non accade, quindi adesso annullo. E anche qui devo ricordarmi di premere questo tasto multiframe e di selezionare, lo erano già, ma torno a selezionare, volendo potrei anche selezionare solo alcuni dei frame sui quali voglio fare questa modifica. Quindi devo ricordarmi di selezionare i frame su quale voglio fare qualcosa di questo tipo, eh, sto riempiendo i fill e adesso do un paio di colpetti di verde, ecco, per cambiare un po', per variare vediamo tiro via multiframe semplicemente per vedere e vedete sono riuscito ad aggiungere un po di tonalità di verde in tutti questi keyframe insieme quindi ricordatevi se avete già animato è importante utilizzare questa funzione di multiframe anche se volessimo separare gli oggetti perché queste sono foglie, sono tre foglie, le ho disegnate assieme però potrei voler staccare eh, una foglia dall'altra e ottenerne tre oggetti. Normalmente si va in edit mode, si seleziona gli stroke necessari, si preme P per separare come per le mesh e si può selezionare per esempio separare gli stroke selezionati. Se io lo faccio adesso mi ritrovo un oggetto foglie e un foglie 001 che contiene solo questa, però proviamo a cliccarci sopra e notiamo che c'è un solo keyframe, ho separato solo questo e quindi se io nascondessi questa foglia, eh, adesso se mi sposto al prossimo frame ecco che c'è di nuovo la prima foglia perché io ho separato solo uno solo dei tanti keyframe in questo nuovo oggetto e quindi eccolo qua, solo questo, quindi io adesso annullo la separazione e devo ricordarmi anche qui di utilizzare multi frame, di selezionare i frame che voglio separare, per sicurezza riseleziono questi e adesso se faccio P selected strokes ora posso notare, nascondo questa foglia 001, posso notare che qui sono rimaste solo queste due foglie, mentre invece nascondo le altre, questa ha tutti i suoi keyframe e li posso anche vedere appunto che ci sono tutti quanti. Quando separo mi ritrovo gli stessi layer, attenzione perché se eh, il contrario di separare è fare il join, quindi io potrei selezionare tutti e due gli oggetti e fare ctrl j per fare join, attenzione però che notate che non riconosce i layer eh, come gli stessi, e quindi vi, quando fate un join vi ritrovate una copia dei livelli lines che appartengono al nuovo oggetto. Vedete questo è il lines solo di quella foglia e questo è il fills solo di quella foglia. Quindi attenzione a questa piccola cosa se fate un join poi in pratica quello che bisognerebbe fare è portare lines di sopra e fare un merge. Da questo merge down e anche da questo merge down e adesso ho di nuovo ricostruito la struttura a livelli quindi ricordatevi quando fate un join che non vengono diciamo uniti i livelli ma vengono lasciati separati quindi ora per separare le tre foglie come abbiamo visto allora seleziono tutti i keyframe seleziono questo p selected strokes e adesso seleziono anche quest'altra foglia in fondo p selected strokes e adesso ho a disposizione tre foglie che posso visualizzare separatamente e ognuna di esse e animata quindi magari questa adesso posso chiamarle foglia e ognuna ha i suoi layer lines e fills e adesso sono separate la cosa diciamo che succede anche con le mesh facendo un separa è che tutte quante hanno ancora il centro nella posizione originale del disegno quindi se la sposto vedete il pivot ancora qui al centro, quindi dopo aver fatto una separazione è utile anche spostare il pivot. Io normalmente utilizzo il cursore che in questo momento non si vede, quindi vado qui e faccio free d cursor, l'ho posizionato come vedete qui e... Questo può essere il nuovo centro per questa foglia e quindi faccio set origin, origin to free d cursor e adesso questa foglia, vedete se, se decido di farla ruotare, ruota attorno a questo pivot che non è perfettamente centrato, potrei metterlo ancora meglio in questo modo, eccolo tipo qui e adesso set origin, origin to free d cursor, vediamo quest'altro, lo metto lì dall'alto. Ok, tasto destro, Origin to 3D Cursor, e adesso per quest'ultima, circa, ecco, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Adesso ho tre oggetti, li avevo disegnati assieme, sono riuscito a separarli, ognuno dei tre funziona per conto suo, se lo sposto da un'altra parte continua a funzionare, ho anche messo il pivot, quindi questo è il modo per separare degli oggetti nel caso. Grazie e alla prossima!